Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, vi ricordate sicuramente lui il Vicopter Falcon, questo drone prodotto dalla Zero Zero Robotics, questo marchio cinese che aveva lanciato sul mercato ormai tre anni fa questo Vicopter Falcon, è un drone innovativo sicuramente per concezione perché è un bimotore eh, con un'autonomia di volo eh, di circa 50 minuti e pensate che tre anni fa sicuramente tutto questo era davvero Davvero molto innovativo, però il marchio 00 Zero Zero Robotics ovviamente è conosciuto perché è molto molto precario nel produrre i suoi prodotti. Nel senso che questo è stato il terzo drone prodotto dalla 00 Zero Zero Robotics, e come per i suoi predecessori, eh, è stato un drone che dal momento del lancio, della presentazione, dai preordini eh, ha avuto un ritardo eh, nell'arrivo alla produzione che è andato oltre all'anno. È vero che c'è stato di mezzo la pandemia che non ha aiutato un'azienda piccola come la Zero Zero Robotics che ovviamente non è DJI, eh, quindi la pandemia ha sicuramente rallentato un po' tutto quello che è stato il mondo cinese eh, a livello di produzione, però... Eh, non è che con gli altri droni fatti in precedenza e la pandemia non c'era stata eh, la Zero Giro Robotics si sia diciamo, comportata in maniera molto diversa quindi capite che voi ordinate un drone eh, anticipando dei soldi magari 100 euro come era nel caso di questo helicopter falcon e poi il drone è arrivato l'avete pagato anche meno di quello che è il suo valore perché avete fatto diciamo una sorta di preordine però eh, il drone è arrivato vecchio perché comunque la tecnologia avanza talmente veloce che dal momento che tu mi lanci un prodotto in un determinato anno se eh, arriva il drone un anno e mezzo dopo sicuramente le altre aziende concorrenti ovviamente hanno continuato a produrre prodotti con una tecnologia molto più avanzata perché comunque eh, il mondo tecnologico va velocissimo. Eh, ma adesso ragazzi non è di lui che voglio parlarvi ma sempre di Zero Zero Robotics perché questo marchio ha lanciato il suo quarto drone è un drone da 125 grammi quindi leggerissimo, è un drone tascabile ed è un selfie drone che si chiama Over Camera X1. Normalmente eh, diciamo è una categoria di droni che non ha molto successo, è un drone completamente chiuso per quanto riguarda le protezioni delle eliche quindi un drone molto sicuro, infatti è un drone che decolla a terra dalla mano, l'applicazione si connette bluetooth, l'applicazione che è già disponibile sugli store sia per iOS che per Android, attualmente solo in lingua cinese. E anche se andiamo ad acquistare il drone la pagina di acquisto attualmente solo in lingua cinese non so se è un drone che non uscirà mai dalla cina o se invece poi eh, piano piano lo troveremo nei vari store cinesi non c'è un radiocomando perché il drone è una sorta di drone autonomo cosa vuol dire che lo smartphone si connette al drone dopodiché ovviamente possiamo sì pilotarlo dall'applicazione però questi selfie droni nascono per essere non pilotati ma per diciamo, volare in maniera autonoma avremo 5 voli in dove il drone potrà fare sia video che foto quindi sono eh, un volo orbita quindi girare intorno al soggetto avremo l'active track quindi seguire il soggetto avremo il decollo in verticale sopra le nostre teste eh, il drone quando decolla dalla mano e si mette in posizione eh, già eh, in automatico per scattarci le foto cioè è un drone sicuramente se vogliamo interessante perché comunque nei suoi 125 grammi quindi capite che un drone è veramente molto leggero ha 20 minuti di autonomia per quanto riguarda riguarda la batteria. I video hanno una risoluzione in 2,7k e la telecamera è stabilizzata eh, meccanicamente su un asse per quanto riguarda l'inclinazione e eh, il mantenere stabilizzata appunto l'inclinazione su un asse, quello che fa salire e scendere la telecamera, quell'asse lì eh, è stabilizzato mentre gli altri due assi sono stabilizzati elettronicamente quindi con stabilizzazione ACE. Queste sono le sue caratteristiche principali, eh, è un drone che sicuramente è piccolo, leggero e eh, ed il prezzo attuale se convertiamo quello che è diciamo il prezzo cinese perché come vi ho detto attualmente ha solo uno store in cinese se convertiamo la moneta cinese in euro siamo intorno ai 270 euro poi non so se il prezzo se mai diventerà vendibile in Europa o nel resto del mondo il prezzo rimarrà questo comunque attualmente nella conversione della moneta il drone costa 270 euro poi ovviamente se non selfie drone dall'applicazione è possibile condividere subito video e foto sui vari social perché appunto questo è lo scopo di un selfie drone e il drone sarà disponibile sia in versione bianca, che direi molto carina dal punto di vista estetico, e la classica, eh, diciamo più sobria, versione nera quindi ragazzi questo era solo un video promettevi al corrente di questo nuovo drone eh, della Zero Zero Robotics che ci riprova eh, speriamo che stavolta vada meglio non tanto per il prodotto perché comunque anche questo è un signor prodotto se non analizziamo eh, per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche mh, diciamo arrivato vecchio perché comunque è troppo lungo il tempo di produzione ma sicuramente un ottimo prodotto a livello qualitativo eh, però appunto i problemi non sono tanto sulla qualità dei prodotti secondo me qua tanto appunto sui tempi eh, di produzione dei loro prodotti da quando vengono presentati a quando vengono venduti magari questo non sarà il caso infatti anche il sito non si chiama più 00 Robotics eh, ha cambiato il nome quindi magari anche questo è un segno che c'è stata un'evoluzione speriamo in positivo eh, per quanto riguarda magari questo marchio quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato questo nuovo drone l'overcamera X1 vi è piaciuto e l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice